quindi stamattina siamo qui io e il gatto ciao da Elisa, ciao da Pallina come sempre, come d'abitudine in questo appuntamento oggi guardiamo le carte della tradizione e poi facciamo la ginnastica durante la ginnastica le lasciamo sedimentare, muovere, attaccare al nostro corpo gli lasciamo fare il loro lavoro in poche parole, e poi dopo esserci mossi, dopo averle sentite nel fisico, nell'incarnazione, nell nel, te, nel tempio, alcuni dicono, il corpo è un tempio, no? quindi lasciamole fare il loro lavoro dentro di noi e ascoltiamo quali consapevolezze ci portano. Chi guarda la registrazione vedrà il contrario, vedrà prima la carta e poi la ginnastica, ma in realtà è la stessa cosa, agganciamo la parola con il movimento e questo innesca una reazione interessante e soprattutto diversa dal solito, non pensata, con una dinamica differente dentro di noi. Che ci sia la diretta che lo rende più facile probabilmente o che non ci sia, fare questo tipo di ascolto questo tipo di movimento ogni giorno, è nel breve, medio e lungo periodo un tocca sana per la vita, ci mantiene un po' più stabili, un po' più strutturati, un po' più sicuri. Allora le carte che preparandomi questa mattina ho pescato sono queste, parecchio colorate, parecchio misteriose, ce le teniamo davanti mentre facciamo la nostra ginnastica del mattino. Chiudo il microfono, accendo la musica. Mi mancava dirla questa cosa. Allora, ve le racconto partendo dalle geometrie, che è il mio linguaggio preferenziale, ma a forza di frequentarmi poi vedrete. Magari diventa parte anche del vostro. Chi va con lo zoppo? Allora, questa carta ha a che fare con l'ottagono, il settimo chakra. l'apertura verso l'alto, verso una visione da sopra, una visione di insieme, una visione che quasi non appartiene a questo mondo, è piena di luce, di esseri che hanno così quest'aura eh, luminosa, quest'aura ultraterrena e danno proprio l'idea ad avere eh, in sé e intorno a sé un ordine, una chiarezza. Una geometria quasi, no? Che emana da questo punto di visione in mezzo e si espande. Insieme, oggi le carte hanno voluto essere in due a quest'altra che invece ha tutt'altra atmosfera. Si intreccia. Si muove ha dei colori e un equilibrio completamente differente sembrano quasi gli opposti no? le radici e la chioma dell'albero che vivono insieme che formano un corpo unico che trovano loro stare insieme nella mia particolare visione di stamattina che ovviamente ho piacere di condividere con voi è l'incontro del settimo e del terzo chakra questa carta è legata al cerchio alla frequenza del cerchio che è quella del terzo chakra è proprio la prima nostra emanazione il punto da cui entriamo nella coscienza nell'esistenza e nella vita settimo e terzo chakra nel corso dell'angelo sono l'inizio e la fine del corso ma come non si parte dal primo? no, tutte le volte lo diciamo si parte dal terzo dal terzo al settimo dall'incarnazione alla canalizzazione se vogliamo allora dicono una cosa semplicissima queste carte oggi le facciamo parlare ma quasi non ce ne sarebbe bisogno tra il dire e il fare bisogna fare il ponte bisogna fare e dal fare si arriva al settimo chakra ci si apre un ricordo ci si apre una canalizzazione ma dal settimo chakra bisogna andare all'azione, bisogna incarnarsi, bisogna mettere nella materia. Meglio dire poco e fare poco, ma insieme, che non fare, fare, fare e non capire niente, dire, dire, dire e star con le mani in mano. C'è il proverbio che dice chi sa fa, chi non sa insegna. Ecco, questo senza il fare è proprio così, non so niente allora parlo, parlo, parlo, parlo, insegno, insegno a tutti gli altri e questo è tutto l'opposto, faccio, faccio, faccio ma alla fine cosa ho fatto? Boh. Nelle nostre giornate ce l'abbiamo queste due carte, ce l'abbiamo sempre, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio, faccio. Arrivo alla fine della giornata, oddio, cosa ho fatto oggi? Mi sono dispersa in mille rivoli. La teoria la so tutta, so ogni cosa, ho capito tutto, vedo tutto con questa chiarezza, con questa luminosità, e adesso però cosa faccio? Come lo metto nella materia? Beh allora il punto di oggi, punto di riflessione importante di oggi e dei prossimi giorni se volete è trovare un modo di avvicinarle il mio modo per farvi un esempio banalissimo è ad esempio di fare la ginnastica al mattino le carte parlano, raccontano quello che sanno e si agisce intanto lo si racconta ma soprattutto lo si agisce nel corpo questo può essere un modo, per me è molto valido e funzionante, potete provare ad usarlo anche voi insieme a me e poi mi raccontate come va. Sono stata super felice di poter riprendere oggi questo appuntamento, non lo dico troppo forte ma dovremmo riuscire a farlo anche domani e dopodomani, a chiudere la settimana con tutta una serie di dirette del mattino salvo imprevisti, dovrebbe andare così, ma gli imprevisti ci sono sempre, però noi ci terremo aggiornati. Intanto grazie per aver seguito, sono felicissima di aver rifatto ginnastica con voi. A prestissimo, a domani mattina.